Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, oggi voglio condividere con voi quattro articoli da vendere immediatamente se fate dropshipping o se comunque volete vendere online. Questi quattro prodotti venderanno come matti nelle prossime settimane, quindi resta con me per scoprire quali sono. Se non mi conosci, mi chiamo Daniele, in questo canale parlo di dropshipping e finanza personale. Grazie per guardare i miei video: se, è la, se è la, non è la prima volta. Se è la prima volta, benvenuto. E oggi voglio parlare con te appunto di questi 4 prodotti da vendere immediatamente su eBay, su Amazon o su Shopify, o anche Facebook Marketplace, se proprio vogliamo mettere ma comunque sono 4 prodotti che vendono come pazzi in queste settimane e che ti possono far fare un sacco di soldi ho già fatto un video del genere un paio di settimane fa, qualche mese scorso, mese scorso e ho deciso di farne quindi una rubrica mensile quindi ogni mese a partire da oggi pubblicherò un video dedicato a una lista di prodotti da vendere durante il mese ma non perdiamoci più in chiacchiere partiamo subito e scopriamo i prodotti da vendere questo mese il primo prodotto si tratta di stendini è lo stendino plastico orizzontale o verticale dove stendi i vestiti quando fuori piove ovviamente mi sembra scontato il motivo per cui andiamo a vendere questo articolo ovviamente ora sta arrivando il periodo delle piogge e quindi le persone avranno bisogno di posti dove stendere i vestiti Dentro casa mm, Vendono tantissimo in questo periodo Per tanti motivi Ogni anno escono stendini Sempre più belli sì, Lo so è molto strano quello che dico Ma è la verità Il fatto di venderli Io li vendo già da un paio d'anni eh, Vedo i miglioramenti eh, Ragazzi è assurdo Come il, il design La tecnologia cresce in tutti i prodotti Compreso anche gli stendini Una cosa a cui noi non pensiamo eh, Comunque sia Gli stendini vendono tantissimo, in queste settimane da qua fino a fine dicembre, inizio gennaio vendono un sacco eh, il bello è che quando uno dice stendino pensa al classico stendino da 10 euro, 20 euro che si trova in giro noi, quelli che abbiamo sempre avuto in realtà ci sono oggi stendini da 50, 70 euro rivenditi dal dettaglio che sono pazzeschi, sono verticali, hanno diversi stand eh, le persone se li comprano, ne, ne comprano tanti, eh, quindi è un prodotto sta andando infatti, si vende così tanto anche perché molte persone a cui si rompe il vecchio stendino semplicemente gli risulta troppo piccolo, comprano questi stendini più moderni, e sono ovviamente più grandi, sono più, eh, più organizzati a livello di design, e li vanno a comprare e vanno a spendere anche 50-70 euro. Quindi ovviamente quando tu uno signora di questo lo, vai, lo riesci a comprare a 20 euro, a 15 euro, a 30 euro all'ingrosso da un tuo agente o da un tuo fornitore è ovvio che ci fai un sacco di soldi questo è il primo prodotto ti consiglio di non lasciartelo sfuggire il secondo articolo che ti dico di vendere mi sembra abbastanza scontato ma lo riporto sono gli alberi di Natale ragazzi sta arrivando Natale la migliore stagione di vendita e ovviamente come possiamo non vendere gli alberi di Natale a beni natale ci sono di tutti i tipi, io ti consiglio se devi vendere questo tipo di prodotto di concentrarti sui prodotti high ticket, cioè prodotti costosi, quindi a beni natale grandi o comunque belli, ben addobbati, un bel design che puoi vendere almeno a 100 euro, 80 euro, 90 euro eh, sia che tu venda su ebay, sia che tu venda su Shopify o su Amazon eh, questi ovviamente non c'è bisogno di spiegarlo perché vendono, vendono tantissimi, quindi vendi al di Natale mi raccomando anche mentre, mentre siamo qui di iscriverti al mio canale, mettere like al video se, se ti piacciono i miei contenuti perché mi aiuterai a crescere e a farmi conoscere sempre più persone inoltre resta fino alla fine del video perché ho deciso di darti come bonus un quinto oggetto così mentre sto facendo il video mi è venuto in mente un quinto oggetto che voglio condividere con te perché va davvero fortissimo quindi resta fino alla fine del video ma tornando a noi il terzo oggetto ragazzi che vi consiglio di vendere eh, andiamo nella categoria giocattoli perché ovviamente i giocattoli ora venderanno tantissimo sotto Natale eh, ma ci sono milioni di giocattoli, milioni di tipi di giocattoli oggi ti voglio, eh, voglio condividere con te mm, un giocattolo, o meglio due giocattoli, quindi in realtà sono, sono sei oggetti eh, che ti sto condividendo, però mi sembra, mi sembra legittimo darti almeno due tipi di giocattoli da vendere il primo sono gli accessori di Star Wars stanno andando tantissimo quest'anno già scusate, già vendono da un paio di, di settimane eh, ne ho venduti molti su ebay e stanno andando molto ovviamente ragazzi i prodotti che vi dico non è che sono solo ricerca di mercato o sono solo pensieri miei, sono prodotti che io vendo non solo quest'anno che ho venduto tutti gli anni quindi perché quando io vi faccio un video sui prodotti io prendo anche storico mio personale di vendite e lo condivido con voi un esperienza personale dati eh, quindi dati di vendita personali io prendo i prodotti che hanno venduto di più l'anno scorso o comunque periodi simili e li condivido con voi eh, quindi, gli accessori di Star Wars. Cosa intendo? Spate laser, del giocattolo? Pupazzi, pupazzi vendono un sacco di Star Wars ragazzi, eh, vendono a fiume eh, Se avete la possibilità di trovare un grossista che vi dia i prodotti a basso prezzo, farete una montagna di soldi. O anche se non lo avete, fate il classico dropshipping da, da altri negozi come Amazon, AliExpress, eh, eccetera. Potete comunque fare molti profitti. Il secondo giocattolo. Di questa, serie, di questa categoria di cui stiamo parlando sono i Lego. Ragazzi, il ego è una di quelle cose che non morirà mai. Io ho perso il conto di quanti ne ho venduti negli anni. E prima di iniziare a vendere, sinceramente, io avevo anche dimenticato l'esistenza dell'ego. Pensavo che fosse una di quelle cose morte, e invece. Vendono sempre, tutto l'anno! Ma ovviamente a Natale c'è un incremento allucinante. Eh, L'Eco è uno di quei giocattoli che vende tutto l'anno, però a Natale vi vende 30 volte in più, tantissimo perché le persone li comprano per i loro figli, per i loro bambini. Eh, ovviamente escono sempre l'Eco bellissimi, ad esempio quello di Harry Potter vende un sacco, ve lo consiglio di non trascurare questo prodotto. Non, davvero, se riuscite a trovare buoni prezzi, sono ottime opportunità. Il quarto prodotto di questa lista, e poi arriviamo al quinto prodotto, bonus, sono gli accessori pasticceria. Con accessori pasticceria intendo tutto quello che riguarda la cucina di dolci, casalinga. Eh, ovviamente oltre al fatto che ora siamo in una specie di lockdown nazionale nuovamente. Eh, ovviamente sotto Natale le persone vanno in ferie o comunque c'è aria natalizia cominciano a cucinare o a cucinano dolci eh, questi accessori, quindi accessori da forno, accessori, stampini, tutte queste cose vendono sempre se vendete su ebay inserite più annunci possibili di questi prodotti eh, la stessa cosa su Amazon, se invece vendete su Shopify il mio personale consiglio è di fare dei set perché ovviamente si tratta di prodotti non troppo costosi, mediamente. Se voi riusciste a fare dei set, quindi vendete prodotti correlati, sempre la pasticceria, e fate dei pacchi, eh, dei, dei, dei set preconfezionabili, vendete invece di vendere 10 euro al prodotto, 15 euro, 20 euro al prodotto, vendete 50 euro al set. È un'ottima un strategia perché aumentate il vostro prezzo medio di vendita. so quando esce il sui sul Bebacette inserite anche gli annunci che costano 10 euro perché comunque non avete spese di ads non avete eh, diciamo troppe spese fisse stessa cosa su Amazon e questa è una strategia che potreste usare per questo tipo di articoli. E ora ragazzi arriviamo al quinto oggetto che poi in realtà ben già 5 quindi serve il sesto oggetto bonus ed è sempre un giocattolo e sto parlando dei dinosauri ragazzi i dinosauri sono la cosa che ho venduto di più il Natale scorso eh, cosa intendo a un dinosaurio? intendo i pazzi dei dinosauri T-Rex, eh, gli altri non ricordo bene i nomi perché non sono mai stato appassionato di dinosauri eh, ne ho imparato qualcuno così vendendolo, vedendo un po' la lista eh, però se voi riuscite a trovare i pazzi e dinosauri li mettete in vendita vi garantisco che venderanno a fiumi l'anno scorso ricordo che a dicembre su ebay grazie a un solo dinosauro mh, ho fatto non so non ricordo 60 o 70 vendite in una settimana, una settimana e mezzo, poco prima di natale questo prodotto tra l'altro ha venduto ancora durante l'anno, durante l'anno ha venduto ma a natale le persone sono tipo impazzite per questi dinosauri e... Questo è un ottimo prodotto anche per Shopify, secondo me, perché Comunque, i dinosauri, io non intendo i dinosauri pazzetti, quelli piccoli, da 10 euro. Io intendo eh, le, le misure, quelle un po' più grandi, più o meno di questa dimensione, che si vendono a dettaglio a 70, 60 euro, 80 euro. Ricordo che quelle che vendevo io mediamente costava 76 euro. Quindi, comunque, pazzi di dinosauri costosi. Le persone sotto Natale impazziscono questi pazzi per i loro bambini piccoli. Soprattutto ora, perché se vi ricordate circa un mese fa è uscita una serie cartone animato su Netflix di Jurassic Park Quindi questa qua può anche essere può, può fare da traino per questo prodotto Non trascuratelo perché è un prodotto dalle alte potenzialità Ve lo sto condividendo, vi ricordo che tutto quello che vi condivido viene dalle mie esperienze, dai miei dati personali Qua in questo computer sono dati di vendita per i prodotti più venduti durante le di stagioni e le, e, le, e le condivido con voi. Bene ragazzi, grazie di avermi seguito fino alla fine, vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale e mettere like, siete sempre bravissimi quando vi iscrivete, ma anche se non vi iscrivete, però se vi iscrivete mi motivate di più a fare video, grazie a tutti quelli che mi seguono, vi auguro una buona giornata, ciao!